Ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati in questo nuovo tutorial. Grazie a questo rifugio siamo riusciti ad ottenere una skin gratuita, sia questo del gaff pronto alla slitta e un'altra skin Adelin Artica. Quindi per ottenere questa skin ragazzi del gaff, quel gufo, quel pupazzo... Stava dormendo lì e stava tenendo un regalo tutto per sé quindi non voleva darcelo Ed eccolo qua che adesso sta giocando ai videogiochi E una volta ottenuta la sua skin possiamo ottenere l'ultimo regalo Mi sembra che sia l'ultimo pacchetto, eccolo qua quello grande E all'interno di questo pacchetto ragazzi c'è la nuova skin gratuita Tanto non meravigliatevi così, non eh. meravigliatevi, sono skin così, niente di che Eccola qua, Adeline Artica, tutto qua, quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, le skin sono queste e vi auguro buone feste natalizie, anche un buon anno nuovo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!